ragazzi per ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio in compagnia della mia bellissima compagna che mi fa da regia oggi perché in anticipo di quello che è lo speciale 1000 iscritti che mi avete chiesto in tanti voglio presentarvi quest'oggi un unboxing particolare. Sono praticamente 5 cartoni che sono arrivati questo pomeriggio e, e niente voglio scoprire insieme a voi di, co di che cosa si tratta. Mi sono lato una forbice piccola, una forbice grande, per iniziare questo unboxing. Io direi subito di cominciare da quello più grosso, questo giusto, guarda qua che bestia E andiamo a tagliare subito la plastica, che ci rompe le scatole, gli faccio un po' di casino. Ce la farò, nella vicina di mia moglie e andiamo ad aprire subito che cosa abbiamo in questo mega cartone ragazzi guarda qua chiudiamo ah. ah. così ah. Ah. Eccolo qua! guarda un poco! Un bellissimo sedile! allora, già avete capito di che cosa si tratta! è un sedile per una postazione, ragazzi! eh sì, ho cambiato postazione! Era da un sacco di tempo che volevo farlo perché la mia era diciamo, una specie di homemade che eh, un mio carissimo amico mi aveva fatto e che avevo presentato. Adesso, se riesco, vi metto anche il link in descrizione oppure nella scheda qui per andare a vedere eh, la, la mia personale recensione di, di quella la mia GTD Seat e quest'oggi è arrivato il momento di cambiare quale migliore occasione per festeggiare eh, i 1000 iscritti con una nuova postazione e poterne magari farne anche una recensione personale. Quindi primo, primo cartone, se dire questo quasi sì, dove potrò <ride> appoggiarmi e fare delle sessioni di gioco. Andiamo avanti con... Ah, mamma mia che pesa ragazzi! Cerchiamo di aprire il più rapidamente possibile e vedete a scoprire gli altri elementi di questa postazione. Io direi che il sedile mi metto giù e andiamo ad aprire guardate qua comunque l'imballaggio è molto bene guardate qui gli imballaggi sono che proteggono tutti gli elementi con tutta la bulloneria che ci va qua e in anticipo assolutamente vorrei ringraziare il signor Carlo per la spedizione, per la spedizione rapidissima, il microfono è qui ma parla la telecamera la spedizione rapidissima è stata effettuata da questa postazione che parte fino a qui nel sud ovest della francia ci ha messo eh, praticamente meno di una settimana e mi pare che insomma è stata confezionato molto molto bene questa eh, postazione andiamo alla seconda ah, ragazzi la passione è una sudata pazzesca l'unboxing le lettere di vettura non ce ne frega niente allora, mettiamo qui, siamo arrivati al terzo posto quarto sempre quello più grosso, eccolo qua, mazza quanto peso spero che la qualità dell'audio sia buona, altrimenti confido nella vostra pazienza e spero che si sente abbastanza bene che si veda bene non so perché ho preso le forbici di piccole stavolta cos'è questo? questo qua è mamma mia. quanta roba c'è! Saranno ore e ore di montaggio. E veniamo all'ultimo dei cinque pezzi. Come vedete, ovviamente, ragazzi: una postazione fa il suo peso. Che sudata. sudata c'è la mia compagna che già fa <ride> sarebbe stato bello che oggi le spedizioni, le consegne non finissero oggi avremmo potuto completare il tutto ma sarà modo per me fare un altro video perché aspetto un'altra consegna ragazzi e per chi si può essere la domanda, ah ma prima che fai le marchette? No, no, questa io l'ho pagata con i soldi miei, ragazzi. Eh. Nessuna marchetta, non sponsorizzo nessuno e con i soldi della mia compagna. Quindi, giustamente così, ho solo il piacere di condividere questa cosa qua. I sacrifici di un appassionato che fa, che fa video su YouTube, quindi, nessuna marchetta. Io vi dico soltanto il prodotto che ho acquistato, voglio condividerlo con voi assolutamente, e, e, quindi, e quindi niente ragazzi, qua tutti i pezzi, adesso apriamoli, piano piano. Vedete hey. un casino ragazzi, questo qua se non sbaglio è un'ala, per l'appoggio. Non mi voglio lanciare in cose perché finché non è montato non vi posso dire niente. E questo mi ha a dirlo ragazzi, quello che sto sbagliando in questo momento è... L'appoggio per la pedaliera guarda che bestia! L'appoggio per la pedaliera, guarda qua guardate quanto materiale c'è qua continuiamo a sballare, non in quel senso lì, a togliere quelle che sono le protezioni Ok ragazzi siamo arrivati praticamente alla fine, finalmente sono riuscito a, a, a, uh, insomma, uh, ad aprire tutti i cartoni, come vedete ci sono un sacco di pezzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, una ventina di pezzi se non di più, più il sedile onestamente che a me sembra molto figo, molto bello. Io tengo assolutamente a ringraziare il signor Carlo uh, nuovamente, sono tre volte glielo dico però per la sua professionalità. Eh, per la celerità e la qualità del, degli imballaggi perché onestamente eh, è veramente di qualità spero che possiate apprezzare questo unboxing eh, in anticipo di quello che sarà eh, appunto la mia personale recensione per festeggiare eh, insieme a me i 1000 iscritti ovviamente non è che mi sono comprato la postazione per festeggiare i 1000 iscritti però mi sembra l'occasione giusta vi ricordo che questo venerdì a partire alle 21 c'è la live in diretta dell'evento speciale 1000 iscritti in cui festeggeremo insieme eh, appunto questo piccolo evento e questo grande traguardo per quanto ci riguarda ci sono ancora posti disponibili se, se volete ragazzi non esitate ad iscrivervi, il forum è simdrivers.eu spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto e iscrivervi al canale tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qual volta pubblico un video noi ci vediamo alla prossima, da Fabrice è tutto, ciao!